In questo penultimo video di questa serie sulla, eh, su, sulla base di Mozilla Apps vedremo alcuni inserimenti molto speciali. Cominciamo con eh, un uso molto particolare della chat. Allora io scrivo un saluto e poi invece di cliccare sul triangolo clicco sulla bacchetta magica e cosa succede che eh, la mia scritta è diventato un vero e proprio oggetto un oggetto da cui mi posso allontanare avvicinare che posso spostare tranquillamente allora eh, posso scrivere solo cose piccole solo diciamo così una riga no assolutamente no io per esempio ho preparato un aforisma di wild che mi piace lo copio torno nella stanza e lo incollo nella chat ora clicco sulla bacchetta magica e voilà è comparso l'aforisma per vederlo bene mi devo avvicinare per bene oppure eh, premere il destra mouse cioè il tasto destro del mouse ecco oppure anche andare qua e cercare qual è eccolo qua eccolo qua quindi eh, vedete che si possono fare delle cose più interessanti. Poi domani vedremo come eh, ingrandire questo testo in modo che sia visibile anche da lontano. Andiamo invece ad esplorare un altro spazio. L'altro spazio è, è accessibile tramite questa bacchetta magica che assomiglia a questa ma in realtà ci apre un ambiente diverso. Ecco qua abbiamo la possibilità di... Eh, o eh, caricare qualcosa oppure di passare attraverso queste cinque schede. Eh, le prime due ci permettono di importare dei modelli 3D da Google Poly o da Sketchfab e qui troviamo, ritroviamo le nostre scene, ritroviamo i nostri avatar oppure troviamo i simpatici GIF che noi possiamo tranquillamente eh, inserire e anche questi sono oggetti. Sono come delle immagini animate, sono proprio degli gif e sono degli oggetti che possiamo inserire nella nostra scena se così ci piace. Allora a questo punto andiamo a cercare di inserire un modello 3D. Quindi torniamo nella scena dei modelli 3D e scegliamo un modello 3D che ci piaccia. Possiamo anche cercare eh, qua. Come vedete questa casella di ricerca è contestuale perché se io mi, eh, mi sposto su SketchFab e eh, la casella di ricerca funziona su SketchFab quindi io potrei dire eh, che ne so eh, cat perché naturalmente l'inglese eh, mi fa eh, comparire diversi diversi molti più oggetti ecco eh, diciamo che mi piace molto questo quindi a seconda di quanto è definito, quindi quanto pesa l'oggetto, eh, ci metterà più o meno a comparire. Questo occhio è abbastanza pesante, come oggetto è piuttosto dettagliato, allora ci vorrà un momento di pazienza. Eccolo qua, il nostro oggetto, avviciniamoci un po', è molto bello, effettivamente molto ben definito. Noi possiamo... Avvicinarci, possiamo spostarlo ed è un oggetto 3D intorno al quale si può anche andare, nel senso che lo, lo possiamo vedere anche da dietro. Come vedete è pienamente 3D.